Ciao a tutti, ragazzi, bentornati qua con il nostro telecomando dei led. Allora cominciamo con un nuovo video. Allora, innanzitutto siamo arrivati agli 83esimi iscritti. 83esimo 83. 83 iscritto! Più uno, il 84. Metterò il risultato qua da qualche parte. E eh, quindi, come ricordo, c'è il concorso, che sono 100 iscritti. <ride> sono 100 iscritti il concorso, e eh, quindi avrete l'onore di fare un video con me. Che e eh, otterrete la maglietta del canale che vi metterò qua la foto per farvi vedere com'è qua, qua sopra, al posto della sua faccia vi metto eh. la maglietta. E eh, otterrete quella maglietta lì gratuitamente in quanto siete ospiti del canale. Per partecipare, dovete solo lasciare un mi piace condividere e scrivere un commento sotto con scritto Voglio hashtag, partecipare? Hashtag, partecipo. hashtag partecipo al concorso no hashtag partecipo hashtag partecipo al concorso più uno ok ok <ride> e se io vincitore del concorso sono S di agrigento se siete distanti e non si riesce ci organizziamo e, e abbiamo trovato in giro noi un cazzo fai <ride> Abbiamo trovato un server che vi metterò in descrizione il link per Adesso giochiamo video. anche infatti Adesso lo facciamo vedere Dove ehm, Praticamente Andremo a creare una sorta di arcipelago Dove ogni iscritto avrà Ogni iscritto e partecipante Avrà la sua isola personale Quindi questa è la nostra porzione di terra Che peraltro lì dovremo anche andare più avanti A esplorare Cosa succede? Noi dovremo ehm, creeremo una serie di isole, intanto non ne sono mai accorto che è cresciuto un melone e questa per esempio è la mia isola che comunque non so se chi l'aveva vista sa come era fatta Un'isola comunque che ho trovato per quello. Quanto ci ho portato io? No che hai trovato. Questa non, non l'avevo trovata io, non me l'hai portato da te Ah è vero che l'hai trovata da te. Te, te mi hai te. portato in quell'altra. Ok I'm sorry. Prendiamo il nostro battello a vapore Ok, Andiamo nella zona FK La mia parca, ero lì io prima Eri qua? Mm. Se gioco adesso sono un limite. In mezzo là. Però vedi che è un tipo ristrutturato, tipo... Eh, vedi che manca... I ho Fatto un po' strano. Vero zio, qualcuno ci ha messo le zampe. Mando mai ma non cambia un cazzo. Grandissimo. I'm sorry. La barca va per i cazzo suoi. di pesca che non funziona e che è fatta male è sbagliata allora, va benissimo Un buon cazzo è fatta smale. è sparita la cesta qualcuno è passato qua e ha iniziato a cullarci la roba comunque eh? vabbè basta che non va la vita sì. non fatto io Giulio quanto ci avevo messo per far sto qua cazzo non eh, è tanto eternità allora, questa è la zona fk perché è strafiga perché nel cioè senso stai lì nel fanno di pesca intanto funziona lo spawner E esatto. puoi farti anche la pietra, cioè nel senso, se tutti i giocatori se Per iniziare basta che vengano qua e hanno già un sì. po' di pietra È una pietra che bisogna aver pazienza perché devi... alcuni materiali schizzano via quindi Però posizionandosi vicino come vedete si riesce a prendere E abbiamo anche il nostro Ma Quello lascio lì che è storico che è... Okay. è storico, si chiama Franco <ride> si chiama Franco, va bene? E quindi semplicemente. Là c'è l'altro cipello con cui c'è anche casa mia. Qui andiamo adesso a vedere. Poi tra l'altro quello lì è andato stra. Cioè, quello lì non sì, gioca. me lo ricordo. Ma quello lì non gioca da un po' può incurargli tutta la roba. O serio? Sì. <ride> non okay. sto scherzando. Ok? Ah, eh, questo qua, questa, questa casa qua, perché se fai claim dopo un po' uh, cioè Ha fatto un sistema di gallerie. tu non hai idea di. Guarda lì c'è anche una. Guarda, guarda a destra lì, destra, destra, destra, destra, destra, ancora. È del, è del land quella questa lì. È andata, è, è andata. Andato... Ma vabbè la sera lì. Ok. Comunque vedi che non ci sono più i claim, hai rotto un blocco di casa sua. Eh vero, zio! Eh ok, ma non romperla. Non, cioè non rompergliela. No, no, no, cioè entra dentro. Comunque se guardi, ecco vedi io sono passato da lì, di sotto era nascosto tipo tutto un sistema di miniere, cazzo Puoi fare tutto Ciao Per questo che gli manca la testa Sì, con la Piccone con efficienza indistruttività cazzo, è andato nel... Però parla a da mangiare Però prendiamo dei panini. Poi vediamo cosa abbiamo prendiamo un po' di cose che mi faccio la forma di neve. Mi manca l'ultima testa quella sotto. Prova oh, qua c'era un.. Ah, ma un'altra stanza! Mm, interessante. Cosa abbiamo qua? Abbiamo. Oh! Mi servono un paio di rotaie alimentate per la mia. Per miei normali. Farm di... di cose e un paio di normali. Poi.. Se tu proprietario vedi questo video sappi che poi prima o poi te restituirò, non ti preoccupare. Basta, non c'è nient'altro. Cioè ho una zucchero, andiamo qua. E poi vabbè, un, un paio di torce che servono sempre quelle perché devo funzionare. Poi mi taglio la, la bistecchina, una bistecchina. va anche due c'hai cioè nel senso, cioè, ah, dai, cioè, va No, dai, c'è. Della carta ce sì, la bianciari e così va benissimo N Nelle fornace c'è qualcosa Immagino. Qui è vuoto e qua c'era un item frame Con una mappa raga è Una mappa della casa cos'è? È casa nostra quella lì no Ops L'ho <ride> finita poi l'hai presa Eccola È casa nostra Ma non ce sono io Eh? Non ci sono io Non c'è la mia parte di arcipelago! No, ah, non è casa nostra Non è casa nostra Ma va sì, dai cavo, cavolo quella lì era la, la casa di quell'altro, sicuro, è vicino cioè ma, ma, ma, ma, ma, la, la sua è qua Cazzo fai così un secondo dammi un attimo Si la prendi e vai a vedere esatto attimo. Perché siamo apre? Però? Lo so dottar via qua Ehm um, Sì Ok da Zakai lì è qua siamo lì fuori siamo poi dimandolo qua è eh, visto? Dove? qua no. mi piace da sì, cosa... è vero che ho fatto bene lì è, è lo snodo perché l'ho riconosciuto lo snodo per le mia ci sono tutti ma ah, si sì, è vero che questo qua è vero Va. eh vabbè lì c'è tutto il sistema di isole in cui gli iscritti possono andare esatto quindi comunque adesso facciamo così la rimettiamo qua. Ecco comunque bene. è strafiglia, anzi. Cioè. Sì. Mi farò anch'io magari una stanza delle mappe. Ma io ho uh, fatto. Io, io non so come fare la mappa lì. Perché tu sei su console su play. Eh, quindi cosa vuol dire? Eh che la, le console sono stralimitate. Comunque ci ha fatto un sistema di gallerie incredibile sto qua Tipo, guarda, tipo vai sotto quell'albero lì. Cioè l'ingresso era quell'albero lì. Sì? Ti giuro, cioè io stavo scavando totalmente a caso, poi a un certo punto sono piombato lì e Ma va sotto un mm, botto <ride> <T> ho scavato <ride> Lo chiamavo bella <ride> madonna <ride> Ha scavato <ride> ha ah, fischia, c'è anche di qua mm. Mm, Interessante yeah protezione stivali, protezione respirazione però sono tutti esauriti una mela un so di sapete la mela c'è qua mela no mi servono anche i sapling oppure vediamo se c'è qualcosa bolletti mm. oh, palla inferno niente di c'è una casa anche. di merda e, e sopra e lì c'è un sistema di gallerie che è una cosa incredibile vediamo qua sotto cosa abbiamo don't fall don't die Grazie. Insomma. Cosa c'è scritto lì sopra? Free... C'è un No, lì. Ah, Freestone pickaxe. Do not waste durability on iron or diamond pickaxe. Si, sì. Tra... cosa c'è scritto? Tradotto? c'è uno scheletro. Oh, Fjord cavalletta. Ecco perché diceva non cadere, non crepare. Sì, ma magna. Eh oh. Carlo. Non mangia mai Giulio. Bisogna dare a risparmio. c'è crisi. C'è crisi. Bisogna dare a risparmio. No. Tu, sorella, non posso neanche parare. Allora, uno, due, tre. Un campo di armatura. cioè. Guarda, Grazie, zio, mi serviva le frecce. Poi è andato a ah, boh. Ha fatto una. Allora, zio, ho visto che hai un po' di bestiole. Ti sono gentile e ti metto anche un po' di torce. Ma secondo me potresti anche ciullargli la casa, tanto cioè non sta so più lì. <ride> Non gioca più da talmente tanto che oramai puoi prenderli tutti. Casamai mi porto via il porchetto, quello sicuro. Ma ti spona anche nella tua isola perché devi votargli via il porco. <ride> Prova a rompere lì, che cazzo, perché è chiuso lì così? Cioè guarda! Ma è fatto anche da dio c'è cioè, una miniera fatta da dio Non finita, ma va bene. Fischia quanto cavoli va sotto! E poi se vai dall'altra parte si congiunge a casa mia, tipo. Cioè allora... va sotto casa mia. Ah, vieni furbo, vieni sull'area la roba da te. Non può, è tutto qui claim da me. Secondo me ha qualche mod sto qua perché sa esattamente dove sono i minerali, cioè sapeva che lì sotto c'era... Ah, un... eh. Ecco. Us Usava l'X-Ray. Ecco, secondo me... Eh? Usava l'X-Ray... No, non la usa perché non... Cioè, sono bannate le mod qua, però puoi usare la texture X-Ray, secondo me. Allora, speriando di non perderci perché... No, vabbè, in caso solo usare. Allora... allora esatto, avevo visto anch'io. Non puoi prendere la provocazione del demonio di E chi te lo dice che non ce l'ho? Stai il piccolo in diamante tu. Sai che puoi rompere anche a mano, Sidiana. Evi sta lì un Sì, lo so, però non te la do. Lo so. Cioè, ci, ci, ci metti anni con piccolo in diamante, vuoi a mano. non ci metti. ci metti. No, allora. A mano mi pare che ci metti tipo 9 minuti. 10 9 minuti. Comunque se vai di là a sinistra. Lì dove c'è l'acqua? Vai vicino a casa mia. Allora. Cioè vi trovano una pozza d'acqua. Ah, Eccolo lì, lì. Aspetta, nuota fin su. E continua. Però c'erano quello lì. Ah, quello sotto casa tua. Assorbe. Iscrivetevi al canale, entrate nel server, costruite la vostra isola e vi conviene proteggerla se non volete Potremmo perdere tutto. Per e niente, quindi iscrivetevi, commentate, commentate con hashtag, commentate con hashtag voglio partecipare al concorso, vi lascio con...